Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia, nel video di oggi ci occuperemo della retta di Eulero e dei punti notevoli di un triangolo. La retta di Eulero è quella particolare retta che in alcuni casi consente a questi punti di allinearsi tutti all'interno della medesima retta vediamo subito costruiamo subito velocemente un triangolo troverete tanti video anche in italiano riguardo a questo argomento la nostra particolarità è co costruiremo tutti gli oggetti utilizzando la barra di inserimento di geogebra che per nostra comodità abbiamo messo in alto ma potete spostare andando nel menu visualizza all'interno della voce layout cliccando in questi due tasti in alto e in basso Allora, vediamo subito facendoci aiutare da, eh, da Wikipedia costruiamo il primo punto notevole che è l'ortocentro l'ortocentro è, è costruito dall'incrocio delle altezze che cosa sono le altezze? l'altezza è quel segmento che unisce un vertice al lato opposto creando un segmento che è il più breve possibile quindi deve formare un angolo di 90 gradi facciamo subito un triangolo e ad esempio facciamo A maiuscolo perché i punti sono maiuscoli me mentre le rette e, e i segmenti sono minuscoli, minuscoli, facciamo A due punti scrivendo tutto nella barra di inserimento ad esempio la posizione 4X e 2Y, vedete che abbiamo costruito il punto A facciamo B, stiamo costruendo il triangolo utilizzando la barra di inserimento e facciamo per esempio B28 nella posizione X e ovviamente nel punto sempre 2 abbiamo costruito il secondo punto Facciamo C maiuscolo uguale, ad esempio facciamo X22 mentre Y facciamo 18. Per costruire un triangolo utilizziamo il, K, il comando poligono e vedete facciamoci aiutare eh, dall'aiuto dal, di GeoGebra e scriviamo il punto virgola punto, punto virgola punto, quindi A virgola b maiuscolo virgola c maiuscolo ed ecco che abbiamo costruito un triangolo scaleno queste caratteristiche dei punti notevoli e della della retta di ulero valgono per tutti i tipi di triangoli dobbiamo costruire l'ortocentro che abbiamo visto è l'incrocio eh, delle altezze come si fa semplicemente si chiede il eh, comando perpendicolare vedete digitando bene facciamoci aiutare dall'aiuto punto virgola retta quindi facciamo la perpendicolare sarebbe l'altezza rispetto al punto A virgola il segmento A ed ecco che viene la prima perpendicolare scriviamo ancora perpendicolare sempre con l'aiuto quindi punto B maiuscolo virgola rispetto al segmento B già potremmo costruire l'ortocentro ma finiamolo e facciamo perpendicolare Punto, facciamoci aiutare aiuto, punto C che passa per il punto C rispetto al segmento C- minus. l'incontro di queste tre altezze, cioè le perpendicolari, corrisponde all'ortocentro allora noi creiamo a mano l'etichetta ortocentro, ortocentro uguale a che cosa? al comando intersezione, facciamoci aiutare dall'aiuto e facciamo due oggetti, perché per costruire eh, l'ortocentro è sufficiente intersecare due di queste rette. Vediamo qui che si chiamano F, G e H, quindi facciamo F minuscolo virgola G ed ecco che abbiamo costruito l'ortocentro, il primo punto notevole di cui ci occuperemo oggi. Dobbiamo costruire ancora il baricentro e il circocentro. Togliamo dalla visualizzazione per nostra comodità le tre rette, ecco il, pronto, il, punto, il primo punto notevole, è l'incrocio praticamente delle altezze del triangolo. Vediamo il secondo punto notevole che ci interessa. Saltiamo l'incentro, in lo faremo dopo. Il baricentro è l'incrocio delle mediane. Che cosa sono le mediane? È un segmento che, conduce, che congiunge scusate, un vertice al punto medio del lato opposto. Quindi noi dobbiamo fare i punti medi dei tre lati e congiungerli al lato opposto. Come si fa? C'è semplicemente il comando punto medio. E vedete che ci indica il segmento, per esempio il punto medio del segmento A piccolo. È stato creato e viene, viene chiamato D. Allora, poi facciamo il punto medio, un attimo dobbiamo scrivere bene, se no fa pasticci, Gioveva, il punto medio, scegliamo l'aiuto del segmento, per esempio B minuscolo, ed è stato fatto il punto medio. E poi facciamo... Punto medio, scriviamo bene del segmento C minuscolo e è stato definito F maiuscolo. Quindi, noi che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo il baricentro, è l'incrocio delle mediane, laddove le mediane sono quei segmenti che congiungono un vertice con il suo punto medio, con il punto medio del lato opposto. I punti medi li abbiamo fatti, è sufficiente fare il comando segmento, vedete, e ci dice punto punto, usiamo questo per esempio per fare e usiamo il punto A maiuscolo, virgola B maiuscolo ed ecco che viene fuori praticamente eh, la prima mediana, poi facciamo segmento per esempio del vertice B che va dal vertice B virgola al eh, punto medio del lato opposto che è ed ecco che viene fatto, già potremmo farlo, praticamente il, il baricentro già potremmo descriverlo ma noi continuiamo sempre per chiarezza e poi facciamo il segmento, scriviamo bene, che va dal punto C maiuscolo virgola al punto F che è il punto medio del lato opposto. L'incrocio di, di questi tre segmenti che sono stati etichettati con le lettere eh, sono stati ijk costituisce appunto il baricentro del triangolo facciamolo subito è semplicemente basta scrivere l'etichetta baricentro fare uguale intersezione inter il comando intersezione di che cosa di due segmenti ad esempio i piccolo j cioè piccolo il virgola j ed ecco che è venuto il secondo il secondo punto notevole del triangolo possiamo sempre per nostra convenienza togliere la visualizzazione di tre rette quindi abbiamo fatto il baricentro e l'ortocentro facciamo adesso il circocentro che diciamo, del, eh, si ottiene con l'incrocio degli assi che cos'è l'asse? l'asse di un triangolo sono le rette perpendicolari ai tre lati e passanti per i loro punti medi noi i punti medi li abbiamo già fatti si chiamano D, E e F quindi è sufficiente per fare il circocentro fare il eh, comando perpendicolare vedete vi dà l'aiuto punto retta allora, che passa per il punto di maiuscolo nella retta a nel segmento a ed eccolo che viene già iniziamo a vedere i primi fenomeni i, i punti notevoli si allineano all'interno di una retta allora facciamo ancora la perpendicolare punto retta per esempio del punto e maiuscolo che passa, virgola, all'interno del segmento B minuscolo e facciamo ancora perpendicolare, perpendicolare ho scritto bene, del punto F maiuscolo che passa per il segmento C. Vediamo, l'incrocio di questi eh, dei assi costituisce il circocentro, un altro punto notevole del triangolo. Per fare l'incrocio noi Scriviamo l'etichetta, circo, circo centro. sempre da fastidio, uguale, intersezione, il comando intersezione, di che cosa? Scegliamo una delle due delle tre rette che sono state chiamate L, M e N, facciamo intersezione di L piccolo, virgola M piccolo. Ed ecco che viene il circocentro. Per nostra comodità togliamo dalla visualizzazione le tre, eh, le, le tre rette, e Vediamo che è venuto il circocentro. Adesso noi possiamo notare subito che questi tre punti notevoli del triangolo, il circocentro, il paricentro e l'ortocentro, sono tutti allineati all'interno di una retta che viene definita appunto retta di Eulero. Se noi facciamo l'etichetta retta di Eulero uguale, diamo il comando retta, vedete, punto, punto, ne bastano due. Possiamo qui scrivere a mano circo centro, virgola baricentro, perché la retta che passa almeno per questi due punti è sicuramente una retta di Olero. Ed ecco che viene fatta subito l'etichetta retta di Eulero e vediamo qual è la caratteristica. Abbiamo detto che la retta di Olero è quella retta... Su cui praticamente si allineano questi tre punti notevoli: il circocentro, il baricentro e l'ortocentro. Vediamo che cosa succede con diverse tipologie di rettangoli. In un rettangolo, diciamo, eh, normale, acutangolo, tutti i tre punti sono all'interno del, del, del, del, del, in un triangolo rettangolo, tutti i tre punti sono all'interno del triangolo. Faccia Vediamo che cosa succede quando noi creiamo un rettangolo. Un triangolo rettangolo. Vedete l'ortocentro è all'incrocio dei due cateti mentre il circocentro cade sull'ipotenusa. In tutti i due casi, ovviamente, anche se, se ci spostiamo, l'ortocentro cade all'incrocio dei cateti e il circocentro cade nell'ipotenusa. Nel caso di un triangolo ottusangolo, possiamo notare invece che il circocentro e l'ortocentro cadono all'esterno del triangolo mentre il baricentro rimane sempre all'interno. Che cosa succede quando il triangolo è mettiamo le etichette per bene, è isoscele, vedete che l'ortocentro, il paricentro e il circocentro cadono praticamente all'interno della retta di Eulero che è contemporaneamente l'altezza, la bisettrice, la mediana e l'asse del triangolo. C'è un altro caso, il caso in cui e Il triangolo è equilatero, i, tutti i punti notevoli corrispondono coincidono in un solo punto. Ma facciamo l'ultimo punto notevole per vedere una caratteristica e facciamo l'incentro che ho ottenuto con l'incrocio delle bisettrici. Le bisettrici è il nome dato a un piano, una linea semiretta, anche retta, utilizzata per la bisezione di un'entità geometrica come un segmento, triangolo, poligono o un angolo. Cioè la bisettrice del triangolo, le bisettrici del triangolo sono... Quelle, quei segmenti che dividono a metà gli angoli del triangolo la creiamolo subito è, è, è molto semplice perché c'è il comando bisettrice, bisettrice e c'è retta retta quindi noi dovremo indicare per esempio la bisettrice facciamo di A minuscolo virgola B Questa, aspettate che sta facendo un po' dei pasticci vediamo se, se, se sta venendo fuori bisettrice se no la facciamo ah no facciamo il comando cancelliamola questa qui che è la P togliamola perché in realtà mi sono equivocato noi facciamo il comando bisettrice punto punto punto che è la cosa migliore bisettrice punto punto punto quindi la bisettrice che va da A Virgola B maiuscolo, virgola C maiuscolo, eccola qua. Poi facciamo ancora la bisettrice, punto punto punto, che va da B maiuscolo, virgola C maiuscolo, virgola A maiuscolo. Eccola qua, che corrisponde ovviamente nel triangolo isoscele. Poi facciamo la bisettrice, la bisettrice che va da C maiuscolo, virgola A maiuscolo, virgola B maiuscolo l'incontro di queste tre bisettrici pqr da eh, l'incentro facciamolo subito semplicemente è sufficiente fare scriviamo incentro uguale intersezione intersezione di oggetto oggetto e possiamo chiamare pq virgola pq ok PQ. ed ecco che viene l'incentro togliamo per nostra comunità la caratteristica dell'incentro, mi rimane una qualche bisettrice, che, che cosa è questa qua per, per, non farla, per non farla vedere, la caratteristica, mi rimane la bisettrice, la retta di Olero si deve vedere, lo vorrei togliere, è questa qua, ok, la caratteristica di questo punto notevole dell'incentro è che non si allinea eh, all'interno della retta di Ulero a meno che il triangolo non è isoscele, quindi la caratteristica del triangolo isoscele è che tutti i quattro punti notevoli, compreso l'incentro, sono allineati all'interno della retta di Eulero. Poi, l'ultima caratteristica abbiamo che se noi tentiamo di fare a occhio un triangolo, vedete, equilatero, tutti i quattro punti non ci prendiamo perché c'è l'allineamento, togliamolo, togliamolo il vincolo alla griglia, facciamo la mano. Facciamo la mano e vediamo che se noi facciamo un triangolo equilatero vedete che praticamente nel triangolo equilatero tutti i punti notevoli del triangolo si concentrano all'interno di uno stesso punto, sono coincidenti. Per vedere i video singoli e degli altri punti notevoli basta andare al di sotto di questo video, cliccare il nome del canale Logistics Analytics e scegliere la playlist GeoGebra se vi interessano dei video riguardo... A Grazie a tutti per aver visto questo video e al prossimo video.